Madeus, vieni in me. Ciao ragazzi, quarto appuntamento quello di oggi, bentornati. Ciao a tutti. Ecco con noi un, giovane, un, gio, un giovanotto, un giovanotto, Mattia Bruni. Ciao Mattia. Ciao, ciao, Mattia. ciao a tutti. Ciao! benvenuto grazie grazie mille grazie dell'invito e mi fa un sacco piacere essere qui con voi stasera grazie a te allora Mattia dici, dici un po' di te siamo curiosi sì allora eh, prima cosa preciso che non sono di Roma io ci tengo sempre a precisarlo perché sono un marchigiano che è ben diverso <ride> dal romano tutti mi dicono ah ma sei di Roma no non sono di Roma e io sono nato eh, l'8 settembre del 1999 quindi ho 22 anni, vado verso i 23 a San Benedetto del Tronto e, e niente, 4 anni fa ho deciso di, di venire a studiare all'università qui a Roma ed è stata la scelta più giusta e bella della mia vita proprio guidata dal Signore in pieno lo dico sempre e, e poi niente, al momento io sto studiando economia sono laureato triennale in economia, adesso sono al primo anno di magistrale all'Università Europea di Roma e lavoro anche all'interno dell'Università Europea di Roma, quindi diciamo, faccio casa e chiesa e casa e università. E, e niente, poi sono nel movimento Regni un Cristi, che, che probabilmente credo il 99% di voi non conosca, però vi dico che è il movimento dei legionari di Cristo, e, e niente, ho scoperto questo movimento eh, quattro anni fa, proprio eh, poco prima di venire a Roma ho fatto delle missioni a Capodanno ehm, a Medjugorje, in Bosnia, missioni umanitarie e lì appunto ho conosciuto i Legionari di Cristo e questo bellissimo movimento e, e niente, poi venendo a Roma, conoscendo i ragazzi di Roma, mi sono unito al gruppo diciamo. e da due o tre anni a questa parte, purtroppo anche con il Covid, però ho portato avanti tante attività, tante, mh, ho fatto tante esperienze in, in questo movimento, ma anche in altri. Ho conosciuto tante realtà e poi niente, semplicemente ho iniziato, mh, dopo, dopo ho fatto anche un corso vocazionale estivo eh, un paio di anni fa e dopo questo corso vocazionale ho deciso di iniziare a portare un po' di contenuti di fede su Instagram e niente, semplicemente lì ci siamo incontrati e Sara mi ha, mi ha scritto. E niente, ho tutto il piacere di essere qui a, a spero di dirvi qualcosa di interessante. E niente, ci facciamo questa chiacchierata. E, e niente, comunque mh, io non mi sono mai avvicinato alla realtà dei, dei francescani, gioventù francescana, e, mh, anche essendo stato tipo dieci volte ad Assisi. Però mi, mi piacerebbe conoscere un po' meglio Apple la vostra realtà, quindi magari in futuro, chi lo sa, potrei fare qualcosa con voi. E allora, siamo qui in Sicilia. Certo. Allora, Mattia, c'è un bel Vangelo questa domenica, che parla del figlio il prodigo, Vangelo anche conosciuto come la parabola del padre misericordioso. Ma tu, mm -hmm. nella tua storia, sicuramente avrai fatto esperienza, eh, di misericordia di essere perdonato di perdonare ma anche l'esperienza del fratello Rosicone che guarda gli altri e dice quella soprattutto ed è l'invidia è sana, diciamo tutti i sì. problemi di invidia sì, guarda, e ti dico che l'ultima esperienza di misericordia che ho avuto è fresca fresca di un'ora fa, mi sono confessato quindi è stato bellissimo ho detto infatti, guarda eh, visto che stasera mi faccio una chiacchierata sulla misericordia, perché non confessarsi e sperimentare veramente il sacramento della misericordia per eccellenza e mm -hmm. quindi niente sono andato all'adorazione, c'era lì il sacerdote cosa? chi vede proprio la tua purezza si trasforma no, vabbè. Non, non, <ride> non esageriamo Mod modestamente no però a parte gli scherzi ehm, sì, è stato veramente bello e... Poi al di là di questo, in realtà eh, mi piace vedere la confessione come il sacramento della misericordia, e, mh, attraverso il quale Dio diciamo, mh, si fa presente più di tutti, secondo me, insieme alla comunione. Ehm, però mi piace anche a me eh, mi piace vedere la misericordia un po' come anche un po' tra, tra di noi, tra persone. Spesso pensiamo che la misericordia sia qualcosa del Signore, che il Signore ci cala dall'alto e, e noi ce la prendiamo. E invece mi piace anche un po' vedere la misericordia prima di parlare magari della parabola, come un po' la, la capacità di, di amarci l'uno l'altro e di farci carico soprattutto delle cose che non ci piacciono degli altri. Perché alla fine è quello, il Signore viene a perdonarci le cose che, i, i peccati, viene a perdonarci, a rimetterci ehm, tutto quello che in teoria non, non piace. Ecco. E poi diciamo il Signore ha anche, secondo me, una, una grandissima capacità ehm, che è quella di non vedere solo i peccati in noi, ma vedere anche il bello. Noi spesso intendiamo la misericordia come ehm, il Signore ti perdona i peccati, ma il Signore vede anche il bello che c'è in noi, e questo lo sottovalutiamo tantissimo, perché noi non siamo fatti solo di peccati, ma siamo fatti di tantissime cose belle, anzi, molto più dei peccati. E quindi. Eh, appunto pensavo, ho pensato tanto alla, alla parabola del, del figlio il prodigo eh, veramente forse una delle più belle forse la più bella di tutte e c'è stato eh, un passaggio in particolare del, della parabola del, del figlio il prodigo del, del Vangelo appunto di oggi che eh, il passaggio in particolare me lo sono segnato quando eh, dice avrebbe voluto saziarsi con le carrubbe che mangiavano i porci ma nessuno gliene dava allora rientrò in se stesso e disse quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame cioè in particolare la frase allora rientrò in se stesso e io ci ho pensato tanto ho detto cavolo non mi ero mai fermato a pensare che il figlio del prodigo questo ragazzo prima di, di tornare dal Padre, prima di farsi perdonare i peccati, prima di tutto questo, rientra in se stesso. È come se ci fosse una presa di coscienza del fatto che lui stesse sbagliando. E questa cosa mi ha fatto riflettere tanto che la misericordia appunto non è qualcosa che, che, ci, che ci cala dal cielo, che ci scende dal cielo e, e non so, e da un giorno all'altro io mi sveglio, oh, ho capito che ho sbagliato tutto nella mia vita il Signore mi perdona. No è diciamo, un, un accorgersi appunto che magari sto sbagliando qualcosa, come ad esempio, non so, stasera ho sentito questa chiamata per, per confessarmi e ho fatto il passo appunto verso, verso la misericordia del Padre, ma senza quel passo è difficile e mi ricorda molto un, una frase di, mi pare di Sant'Agostino, che diceva, eh, il Dio che ci ha creato eh, senza il nostro aiuto, non ci salva senza il nostro aiuto. Ed è pazzesca questa cosa, vabbè, è la classica frase aiutati che Dio ti aiuta. E, quindi è bello vedere come, sì, la misericordia è il perdono di Dio, l'amore di Dio, Dio è amore, tutte queste cose, ma senza il, il nostro passo, senza la nostra volontà di, di conoscere Dio, di approfondire questo, questo rapporto, questa relazione, la misericordia non può attecchire. E, e quindi nulla, diciamo... La, la parola misericordia un po' mi fa pensare a questo, poi non so, voi che ne pensate, che mi dite, che mi raccontate. Cos'è che secondo te ci permette di fare quel passetto in più per ritornare in noi stessi? Uh, quel passetto in più per ritornare in noi stessi? Allora, ehm, prima di tutto secondo me ehm, è l'esperienza, cioè l'esperienza dell'amore, l'esperienza che, che ci aiuta tantissimo. Uh, se io decido di fare una cosa è perché magari l'ho fatta in passato e io sono stato bene con quella cosa e, mh, comunque spesso noi siamo mh, ragazzi, persone, umani e non ci fidiamo a fare cose eh, che non conosciamo però se tu hai fatto un'esperienza bella che ti ha lasciato, non so mh, quel pizzico d'amore quel pizzico di, di leggerezza sei tentato cioè vuoi rifarla e quindi eh, prima di tutto secondo me l'esperienza d'amore perché se, se tu fai un qualcosa e non ti senti amato non la rifarai mai e soprattutto ehm, il sentirsi amati questo è una cosa importantissima c'è una catechesi bellissima di Epicopo che sicuramente voi conoscerete eh, in cui lui dice proprio questa cosa cioè eh, noi amiamo perché siamo amati cioè ehm, soprattutto non esiste una persona che che, che, non, che non ama perché cioè, insomma le nostre relazioni tutti siamo pieni intorno a noi ci sono relazioni ovunque e quindi sperimentiamo amore e misericordia ogni giorno magari non sperimentiamo quella quella del Signore quella che appunto che, che ti perdona i peccati oppure quella di un non so Giovanni Paolo II che, che perdona il suo assassino praticamente però sperimentiamo dei piccoli semi di misericordia e questo amore che riceviamo ogni giorno fa sì che noi riusciamo a darlo agli altri, io credo almeno. Quindi ti direi appunto l'esperienza dell'amore e soprattutto l'esperienza che poi diventa amore per gli altri. Poi rimanendo sempre nell'ambito epicoco, è il momento in cui l'amore poi diventa una decisione, una scelta. Esatto. Io. Mi metto... Esatto, sì, esatto, sì. Mm, proprio questo, cioè per prendere una scelta tu comunque devi essere consapevole che sei amato e che vuoi amare. No, io, um, l'unica cosa eh, che mi viene in mente eh, proprio col Vangelo di questa domenica, eh, purtroppo alle volte abbiamo un'errata concezione forse di misericordia e di quaresima in generale, perché siamo stati abituati a vederla come il piede del pentimento, la penitenza, i digiuni, tutte queste parole, no? E, quindi. Cioè, tu come ci consiglieresti, ecco, di vivere questa penitenza? Che poi non è tanto penitenza, ma è proprio un atto d'amore, un passo che noi facciamo verso Dio, come l'ha fatto il padre nei confronti del figlio e il figlio nei confronti del padre. Sì, certo. E... Cioè, uscire un po' da questo luogo comune, ecco, che sono... Sì, sì, sì no, io... assolutamente. Sì, sì, sì io cioè, condivido, condivido in pieno, poi non, non so... Io spero di non dire mai eresie o comunque cose troppo, diciamo, spinte per la Chiesa. Però, ecco, sì, mh, è un periodo di pentimento, un periodo magari un po' di, non so, ascesi, di rinunce e tutto questo. E questo va benissimo. Ma, mh, cioè, vi ripeto che secondo me se, se le cose le fai con, con, il solo, con la sola volontà, di, di, non so, di fare un digiuno, ma perché lo fai per, per tradizione o perché lo fai perché si deve fare, è inutile farlo. Cioè, Io credo che tutto questo abbia un, un fine importantissimo, ovvero la cosa ti deve portare a. Mh, sapere amare meglio. cioè, Alla fine, mh, non mi ricordo chi diceva, ma il Vangelo è semplicissimo. Il Vangelo alla fine è una regola, due, tre, magari, dieci magari, diciamo, ecco. però eh, quella più importante è una, cioè ama il prossimo tu come te stesso. Se c'è qualcosa che ti impedisce di, di amare il prossimo tu come te stesso, allora quella cosa è sbagliata, direi. cioè mh, Molto grossolanamente, ma è questo. E quindi anche nelle, nelle cose che viviamo, anche sì, nel, nelle rinunce, nel, nel periodo di quaresima, nel, ma, ma anche nelle cose quotidiane, nello studio, nel lavoro, nel, nel parlare con un amico, nel, nel in qualunque cosa, eh, se tu riesci ad amare quella persona, quella situazione, quella tua, anche quella tua croce, un po' meglio di come me l'hai amata ieri, io penso che quella sia. Quello, sia la strada giusta, ecco, e, e che tu stia vivendo appunto la Quaresima nel modo giusto. E poi non sono nessuno per dare questi consigli, però, ehm, anche perché poi sono io il primo che fa fatica, tanta fatica, ma tanta fatica, veramente, mi dovrei, penso, confessare una vo due volte al giorno io, e, e non lo dico per modestia, ma veramente, fidatevi. E, e quindi io credo che ci sia, che ci sia questa grande regola. Poi in realtà possiamo parlarne per ore e ore. La tua esperienza con Regnum Regno in Cristi, l'incontro, eh, che cosa ti ha colpito così tanto da, da rimanerci e da, da, da spenderti? Sì, allora, eh, tantissime cose mi hanno colpito. Cioè, Io ti dico che oggi non potrei fare a meno di, di questo movimento. Poi non, non so in futuro, perché comunque i tempi cambiano, i carismi nella Chiesa cambiano, eccetera. Però oggi non potrei farne a meno. E il mio primo incontro quattro anni fa è stato appunto alle missioni a Mezzugorie. Ero già stato a Megugorie, ci sono stato tante volte, mi sembra, sette-8 volte, però quella volta fu speciale, perché appunto erano delle missioni umanitarie. Siamo andati nel, in dei posti, comunque colpiti dalla guerra, giusto 30 anni fa quindi a proposito di guerra molto attuale, eh, dei posti che hanno sofferto tantissimo, quindi andavamo nel, nelle baraccopoli, nei centri anziani, negli ospedali psichiatrici, nel, negli orfanotrofi e portavamo un sorriso a tutte queste persone. Inoltre, unito a tutto questo, c'era un'esperienza uh, un spirituale pazzesca, perché ovviamente a Međugorje, il pellegrinaggio che consiglio a tutti, eh, si respira un'area di, di pace profonda e da lì poi piano piano ho iniziato a fare tutte le esperienze che, che il Regno in Cristo propone quindi i ritiri, ehm, gli incontri con Cristo come li chiamiamo noi che ci, ci incontriamo una volta a settimana appunto per, per degli incontri dove leggiamo il Vangelo le adorazioni, tante altre missioni abbiamo fatto missioni di evangelizzazione in spiaggia in Sardegna a San Teodoro diciamo nel, in uno dei posti più turistici d'Italia eh, c'eravamo noi che passavamo ombrellone per ombrellone a fare evangelizzazione alle persone, a rompere le scatole e, e poi in, in realtà tante altre cose adesso non ricordo di preciso ma veramente tante altre cose, notte missionaria che sono delle evangelizzazioni che facciamo in strada qui a Roma a Trastevere il sabato sera e se c'è una cosa che mi piace veramente tanto del mio movimento e, diciamo che anche un po' il carisma di questo movimento è il formare apostoli, quindi mh, eh, formarsi come dei leader cristiani, ovvero Cristo ci chiama ad essere non persone qualunque, questo lo avevo scritto pure un, mi sembra un, qualche tempo fa su Instagram, che Cristo ha chiamato un pescatore a diventare il capo della chiesa, il Signore... Vabbè, che anche Cristo, questa cosa è un po' strana, non, non mi suona, però il Signore ha chiamato una ragazzina di 16 anni a diventare la, la madre di suo figlio e sarebbe diventata la donna forse più importante della storia. Ha chiamato un, un persecutore di cristiani che uccideva il, i, i suoi discepoli a diventare il secondo apostolo più importante della storia. Quindi il Signore non ci chiama alla mediocrità, ci chiama a essere dei leader cristiani autentici. E quindi sì, la cosa che mi piace più di tutti di questo, questo movimento è appunto questo, questo mh, battere su questo punto, questo formare dei veri apostoli. Benissimo. E' è bello anche il fatto che mh, facciate mh, così tanti, ehm, avete questi impegni di evangelizzazione. E come fa un ragazzo della tua, della nostra età, ad aprirsi, a non avere paura? e eh, andare incontro all'altro ed essere portatore di una notizia, di notizie? È più semplice di quanto tu possa pensare, veramente. Anch'io me lo chiedevo quattro anni fa e dicevo, wow, ma come fanno quelli? Ho provato la prima volta e ho detto, che figata, non smetto più. <ride> Semplicemente perché... Um, Sotto, sotto questo punto di vista aiuta tantissimo avere una compagnia di amici, una comunità che ti accompagni, perché all'inizio soprattutto ti serve un po' di forza per uscire un po' dal guscio della vergogna, del giudizio degli altri. E in questo ha giocato veramente un ruolo fondamentale tutta, tutto il mio gruppo di amici. Infatti inizialmente facevo, mi facevo molta forza con loro. Poi mh, progressivamente la, la fede diventa sempre un po' più forte, vuoi o non vuoi. Certo ci sono le cadute, ci sono i periodi con più o meno fede, però una volta, che, una volta che, insomma, che prendi un po' di più consapevolezza, vai un po' più da solo. Però sì, le, le cose fondamentali che io consiglierei a un, un ragazzo o una ragazza che si affaccia su, diciamo, in questo mondo, che, che, a cui piacerebbe evangelizzare o comunque almeno non vergognarsi della propria fede, è eh, farsi una compagnia di amici cristiana. Che poi questo non significa che devi stare tutta la vita con amici cristiani. No, siamo, anzi, siamo chiamati a evangelizzare fuori. Farsi una compagnia di amici cristiana e fare una direzione spirituale comunque mh, continuativa. Anche quella è molto importante, secondo me, mi ha aiutato tanto. E, mh, e poi provare, perché semplicemente se mai provi, mai riuscirai. E Picoco un giorno in una, in una catechesi disse... L'unico modo per imparare a pregare è pregare. <ride> e questa ovvietà mi ha, mi, ha, mi ha spiazzato, perché è vero, se mai provi le cose, mai le farai. Come il figlio del prodigo che è, e, e, allora rientrò in se stesso, lui ha deciso di rientrare in se stesso e tornare da suo padre. Matteo, tu hai parlato di direzione spirituale, no? no. Allora, il nostro è anche un cammino di eh, discernimento vocazionale e appunto è importante avere sempre quella figura spirituale che riesca a guidarci. Mm, tu diciamo come hai capito, come hai individuato quella determinata figura, come ti ci rapporti, come ti trovi, eh, ecco, riportaci un po' la tua esperienza con eh, il padre spirituale. Sì, allora, eh, prima di tutto, anch'io ho fatto un percorso vocazionale, quindi veramente eh, ve lo spammo a tutti quanti, è bellissimo, è, è super figo, e vabbè io l'ho fatto con i legionari, però so che i francescani sono i maestri di questa cosa, quindi eh, state in una botte di ferro, e, mh, niente, semplicemente io la mia guida come l'ho scelta, eh, stavo in università, e frequentando tutti i giorni l'università e stando a contatto con, comunque con i cappellani dell'università, erano tre, quattro padri, c'è stato un, un padre che più di tutti mi è entrato nel cuore. Io lo, lo considero ancora tutt'oggi, mio fratello, eh, lui ha 37 anni ed è come se fosse un fratello, veramente. Io mi, mi confido con lui per qualunque cosa, se ho una difficoltà chiamo lui, se ho qualcosa di, di particolare da dire, anche una bella notizia chiamo lui per primo. Quindi mh, semplicemente una guida spirituale è la scelta, secondo me, in base al, a chi siamo, in base a come, come ci troviamo con lui. E, mh, poi ci sono guide spirituali mh, più brave, meno brave, più esperte, meno esperte, però generalmente se, se è quello giusto, secondo me lo capisci proprio dal, dal cammino che stai facendo. Dal... E se io penso al Mattia di due anni fa o tre anni fa, Dico wow, cioè questo ha fatto veramente un miracolo con me che magari a quei tempi ero così cocciuto, così chiuso di mentalità e diciamo sto crescendo piano piano, però ecco mai, mai sentirsi diciamo troppo, troppo in alto, troppo avanti perché poi facciamo la fine del, del fratello maggiore, del figlio il prodigo. <ride> e un po' è anche quello che ti fa da specchio che... Priorità a quella tua libertà che sei libero di scegliere di fare quello che vuoi, ma lui ti fa da specchio, ti fa riflettere: questo è un buon padre spirituale, non che ti dice cosa devi fare perché per come, ma che ti spinge sì. E Soprattutto che sia una persona ah, allora fondamentale è fondamentale la cosa: che eh, non devi vergognarti con lui, devi essere veramente aperto al 100% e che sia una persona che ti prende. Che che ti sappia prendere, anche di petto. Cioè il mio padre spirituale, quando stavo facendo una cavolata, me lo diceva. Quando eh, veramente mh, pensava che stessi andando in una strada sbagliata, me lo diceva, mi prendeva anche in maniera forte, con dei termini forti. Mi diceva, ma che stai facendo? E, cioè, ovviamente non che stai facendo, però devi capire cosa, in modo curativo. Esatto. <ride> esatto. Però quando bisogna farsi sentire, è giusto così, nel senso... Perché alla fine siamo tutte, diciamo, un po', abbiamo tutti un grandissimo potenziale. Io credo questo, quando dicevo appunto che Dio non ci chiama alla mediocrità, ci chiama tutti ad essere santi. Ed è normale un po' che quando loro vedono che, stiamo, che ci facciamo perdere dalla quotidianità, dal, dalle cose del mondo, poi ci vogliono rimettere in strada. Quindi, giustissimo questo. Ah, io sto ascoltando veramente un grande piacere, ci sono molti argomenti su cui veramente uno si fa bene per parlare ore, e ore, e ore, ore, ore, però giustamente il tempo non ce la consente. <ride> Comunque sì, bello veramente, c'è cioè questo passo del Vangelo io lo apprezzo molto, perché appunto si fa proprio esperienza, siamo usciti qua da un giubileo, da un paio anni fa, da Misericordia, da Francesco, quindi siamo stati riempiti in lungo e in largo di questa misericordia però appunto come diceva Mattia prima, il primo passo dobbiamo farlo proprio noi, c'è cioè, la voglia che, che andiamo a cercare altrove, eh, sì la misericordia ci viene da Dio, però appunto siamo noi nella nostra libertà, perché appunto Dio, eh, ricordiamoci che ci, appunto ci lascia liberi, la nostra libertà appunto ad usarla questa misericordia, con chi ci sta accanto, e molte volte appunto non è facile, <ride> quindi questa è la mia ecco, piccola riflessione. E poi anche collegandomi al fatto del, di questa congregazione, è una congregazione, non devo, quella che fai parte con Mattia. Eh, sì, la congregazione dei legionari di Cristo, noi siamo il movimento. Sì, sì. Ok, no, è bello il fatto appunto che eh, si è formati per essere apostoli. Ecco, forse un pochettino eh, anche i giovani di oggi hanno una concezione diversa di apostolo, perché pensano che, che quei dodici dai e basta. Invece no, col battesimo siamo tutti apostoli, perché appunto la parola apostolo che significa inviati, messaggeri, quindi appunto eh, siamo chiamati ad essere apostoli dappertutto, ecco, nelle sì, situazioni esiste. a scuola, a casa, in famiglia, in fraternità, al lavoro. Sì, sì, eh, a proposito di questo, un giorno eh, mi sta, Papa Giovanni Paolo II disse, siamo chiamati a difendere la nostra fede, eh, siamo chiamati ad evangelizzare, eh, anche a costo di tornare ad essere in 12. Questa cosa mi colpì tantissimo. Mi ricordo perché ho detto: Cavolo, ma io sono un, prolungament un prolungamento naturale dei 12 Apostoli, cioè della Chiesa di, di Pietro, di Cristo. E, quindi cioè, ho pensato che da 12 sono diventati 24, 48, sempre raddoppiare, sempre di più, sempre di più. E adesso non so quanti siamo, un miliardo, qualcosa meno e nessuno è escluso, nessuno si deve sentire veramente escluso, distante da questa cosa o cioè siamo tutti partecipi della Chiesa anche quando sento le persone che si lamentano del, della Chiesa è la Chiesa questo, è la Chiesa quell'altro non mi piace, con i preti non ci parlo, i preti pedofili, bla bla bla solite cose, vabbè io cioè, ho sempre un po' di di dubbi su, su queste persone certo non giudichiamo nessuno perché poi mi sono confessato un'ora fa quindi. però eh, cioè, la Chiesa siamo tutti noi cioè, stasera noi siamo Chiesa siamo quattro persone riunite nel nome di Cristo e stiamo parlando della Chiesa, della fede, della misericordia di Dio e come tante altre persone quindi è bello proprio vedere questa Chiesa anche in cammino noi siamo addirittura due movimenti diversi e in unione anche quindi è bellissimo L'unità è una cosa fondamentale, ecco. Questa è la bellezza dello Spirito Santo, mi dice sempre il mio padre spirituale. Eh, sì. Siamo chiamati anche in diverse, di Francescano, di Domenicano, di Benedettino, però quello Spirito Santo in diverse forme però, ci parla dell'unica amore che è appunto è Cristo. Quindi... non lo sì. sì, sì, sì, bello. Questa sera abbiamo raggiunto dei livelli di teologia <ride> Wow! <ride> Oggi... <ride> Bellissimo, bellissimo. Uh, ti ringraziamo Mattia per uh, l'esperienza, per la testimonianza che ci hai portato e che condivido con noi questa sera. E, um, diamo appuntamento alla prossima settimana con un nuovo ospite e, e chissà chi sarà. <ride> eh, allora. Grazie ancora Mattia. Grazie a voi, ah, bene, grazie. Un piacere e mi raccomando, settimana prossima tutti qui ragazzi, eh, sempre qui. All right. <laughs> <laughs>